Ciao a tutti, con piacere vi presentiamo la tecnica della pirografia un nuovo manuale che finalmente siamo riusciti a pubblicare con l'editore Sandit Libri scritto da Laura Fratello si intitola la tecnica della pirografia uso pratico del pirografo impariamo a scrivere e disegnare col fuoco si tratta di un manuale pratico di 80 pagine nel quale vengono descritte le basi della tecnica della pirografia inizialmente c'è un breve scorso storico e poi si parte subito con la preparazione del legno la descrizione dei vari tipi di pirografi come scegliere un pirografo quale punta utilizzare che materiali si possono pirografare oltre proprio a degli esempi che volendo si possono rifare, anche modificandoli, in modo da prendere di con lo strumento. La pirografia non è molto conosciuta in Italia e questo libro potrebbe servire ad avvicinare un numero maggiore di persone a questa tecnica. Non serve essere dei grandi artisti, ma si possono fare dei lavori Discreti con una buona soddisfazione, anche da Neofiti. Questo volume tutto a colori da 82 pagine. Edito da Sandit Libri, costa 10,90 euro e può essere trovato. Potete trovarlo sul nostro sito elettronica didattica oppure Sandit Libri, che è l'editore, oppure Amazon eBay e Price e nelle librerie. Grazie a tutti e buona lettura!